E Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale eh? io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare con un amico allora ragazzi vedete questo profilo è il profilo della mia ragazza perché io non avevo comunque diciamo la possibilità di poterlo fare visto che non ho mai mai e dico mai cagato i veicoli import export quindi non avevo le missioni sbloccate quindi passiamo al glitch allora vabbè, il primo requisito è quello import export lo fa uh, che lo dovete aver fatto perché se no, altrimenti non avete la missione giusta sbloccata secondo requisito ragazzi dovrete avere in strada una moto prima di incominciare tutto il glitch e dovrete essere in sessione pubblica come sono io come avete appena visto quindi passiamo al glitch ragazzi lo sto mandando leggermente leggermente in velocità il video ma proprio leggermente ragazzi è, cioè, è incrementato del 30% in più anche perché sennò sarebbe mi sarebbe durato una vita quindi sicuramente vedete il personaggio che corre una cifra mh, ma è solo per quello quindi a questo punto ragazzi diventate ceo e invitate il vostro amico a diventare eh, vostro associato una volta che il vostro amico sarà diventato vostro associato dovrete regarvi al computer e dovrete avviare una missione, quindi andremo a farlo a questo punto ragazzi, freccia destra, X, insomma non è che ve devo dire io queste cose, lo sapete tutti Entrate nel computer, entrate in uh, missioni con i veicoli speciali e avviate quella del Phantom Wage Non mi chiedete se funziona con l'altro non l'ho provato, io non sperimento Questo è un glitch copiato dagli inglesi, l'ho portato così paro paro com'è Non mi sono messo a sperimentare, quindi se volete sperimentare, sperimentate voi ma non chiedete a me ragazzi Detto questo, avviate la missione una volta che avete avviato la missione, intanto comunque il vostro amico verrà risucchiato nella missione insieme a voi Una volta che avete avviato la missione dovete andare ovviamente sul tetto Mi sembra che potete pure scendere in strada Boh, mi sa che se lo facevo era meglio, però vabbè sti cazzi E scendete giù in strada, ovviamente e prendete la vostra moto e vi dirigete alla clubhouse ragazzi adesso andremo a vedere con un po' più calma ragazzi io ho tentato di mannarlo veloce a sto video, erano 25 minuti di video ho fatto tagli, velocizzazioni, cose, cazzi e mazzi però se poi tagliavo e velocizzavo troppo non capivate il cazzo e... e quindi dopo stavamo da capo a 15, no a 12 e a sto punto ragazzi niente bene andate nella clubhouse cercate di ricordare dove cazzo avete la clubhouse perché non la vedrete in mappa e soprattutto non piate alberi o pali come ho fatto io adesso una volta che siete nella clubhouse andate per entrare poi mentre state entrando fate start online creatore ragazzi quando sarete nel creatore andate a creare una sessione solo inviti fare del Gioca GTA Online sessione solo inviti una volta nella sessione solo inviti ragazzi l'unica cosa che dovete fare è andare nel party perché ovviamente se sarete nel party è meglio anche perché quando farete il glitch voi non vedrete il vostro amico e quindi sarà un problema andate nel party fate un giochiamo insieme invitate il vostro amico E intanto voi ragazzi, come vedete, sarete spawnati e potrete usare le armi nel ceo, Beh, Ve le troverete con, con la segretaria o il segretario qui, come, come ce li ho io. E potrete usare le armi. Io, vabbè, qui lo killo, ma non serve a un cazzo killarlo. È inutile, insomma. Non è che lo dovete killare per forza. Io l'ho killato per sfregio. Giusto per fare qualcosa intanto che aspettiamo il nostro amico ragazzi io qui ho tentato di fare un po' del bordello C abbiamo l'ufficio che come ho già detto in in titanio non gli è susciato niente non, non lo so io sarà boh però l'unica cosa che dobbiamo fare ragazzi quando state qui è suicidarvi una volta che vi siete suicidati vi dirigete nella vostra club house e eh, nella vostra scusate night club nel nightclub ragazzi nel garage numero 2 dovrete avere l'auto che volete duplicare o quante più auto potete e volete duplicare e nel garage numero 3 e numero 4 dovete avere eh, lgrh8 ragazzi delle semplici lgrh8 qui aspettiamo il mio amico che viene nella, nel punto dove sono io e come vedrete ragazzi il mio amico sul radar si, ve, si vede con 3V, si vede, però quando giungerà vicino a noi non lo vedremo ragazzi. Adesso andiamo a vedere il bug. Allora lui ci vedrà noi, lui vedrà l'auto, vedrà noi, vedrà tutto, ma saremo noi che non vedremo lui. Vedremo semplicemente come state vedendo l'auto che sta arrivando senza nessuno dentro. Nel caso della Deluxe ragazzi stranamente si vede lo sportello perché si apre ad ala di gabbiano quindi si vede lo sportello Direte al vostro amico di salire in auto con voi, chiedeteli conferma perché come vedete nel caso della Retro Custom non si vede che, che è salito in auto Non si vede un cazzo, non si vede neanche lo sportello che si apre E rientrate nel garage B2 ragazzi una volta che comunque saremo entrati nel B2 dove avevamo l'auto che vogliamo duplicare ragazzi io adesso qui vi faccio vedere che nel B2 ho comunque l'auto che è quella che ho vicino che è quella che comunque andrò a duplicare perché comunque su questo profilo la mia ragazza non fa glitch quindi non ha assolutamente bisogno di soldi vi faccio vedere che ho eh, semplicemente questa auto e che è una LG retrocast, ma come state vedendo la prendo, la sposto e la metto qui dietro, giusto per per comodità, ma nulla di che ragazzi e vi faccio vedere che negli altri garage ragazzi, ho eh, auto normali, LG RH8 come potete vedere quindi a questo punto ragazzi l'unica cosa che dovete fare ovviamente uscire dal B2 così uscire su strada e poi rientrare nel B3 ragazzi e vi troverete l'auto duplicata cioè il clone non è duplicata completamente perché ancora là dovrete salvare e per salvarla ragazzi dovrete fare un, un passaggio ultimo passaggio insomma come vedete ragazzi qui c'è l'auto vi faccio vedere al punto azzurro che quell'auto comunque non è una lg retro ma ma è una lg rh8 normale e a questo punto prenderemo quest'auto e l'andremo a salvare allora ragazzi per salvare quest'auto auto eh, dobbiamo andare nel bunker perché abbiamo il menu buggato, non potremo chiamare nulla, non potremo invitare l'amico, non potremo fare un cazzo, quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è ricordarci dove abbiamo il nostro bunker, anche perché non possiamo mettere la mappa. Mi sembra che si possa mettere il GPS dal touchpad, però non ne sono sicuro quindi dovremmo ricordare più o meno dove abbiamo il nostro bunker e andare al nostro bunker quindi io qui vado al bunker ragazzi in questo video vado a duplicare solo un'auto perché vi rendete conto da soli che è una bella rottura e tritatura de palle sto glitch secondo me quindi vado a duplicare vado a, a salvare solo un'auto ragazzi e a duplicarne solamente una una volta che sarete nel vostro bunker ragazzi dovrete entrare nel bunker nel bunker ovviamente avrete il com e dovrete entrare nel com per salvare il veicolo nel eh, terzo slot del com ragazzi dovrete avere il deposito veicoli personali se avete una LGRH8 nel deposito o non l'avete fa poca differenza L'unica cosa ragazzi che forse potrete fare magari è che se lo fate in mira manuale questo glitch risparmierete il viaggio di ritorno dal, dal, dal bunker al vostro, diciamo, al, al vostro nightclub Però non ne sono sicuro ragazzi, quindi fatelo come lo state vedendo e basta a questo punto uscite dal vostro bunker, bene tornate in città, tornate nel vostro nightclub E la duplicazione è fatta ragazzi, è semplicissimo Come no, come bere un bicchiere d'acqua Lo volevate il glitch e io ve l'ho portato Ragazzi è una rottura di palle assurda questo glitch Comunque rientriamo nel B2 In questo caso io rientro nel B2 per farvi vedere che la duplicazione è avvenuta e se volessi continuare a duplicare mi basterebbe uscire dal B2 uscire in strada entrare nel B3 e avrei nuovamente due cloni come adesso vado a farvi vedere e l'unica cosa che dovrei fare è salvare nuovamente quei due cloni in maniera tale da da poterli usare da poterli utilizzare come vedete io sono uscito su strada adesso entro nel B3 e vi faccio vedere che la duplicazione è riuscita. Funziona anche per il B4, stessa procedura, stesso tutto, ragazzi. Però, come vi ho già detto, secondo me questo glitch è una grandissima rottura di coglioni. E basta. Come eh, vi ho anche già detto, dovete sempre uscire dal B2 e rientrare nel B3, oppure b2 ed entrare nel b4 se per esempio vedete io sono adesso sono uscito dal b3 e sto entrando nel b4 e non mi farà vedere la duplicazione perché eh, automaticamente non sono partito dal b2 come vedete qui le auto non ci sono vi batterà entrare e uscire nuovamente dai garage per, per varie volte e avrete le vostre duplicazioni ragazzi detto questo spero che vi sia utile questo glitch il video finisce qui, ricordatevi tutti quanti i vari contest, ricordatevi la descrizione, aprite sempre la descrizione perché ci sono tante cose interessanti. E Un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti. See you.